Avenger deve lasciare l'isola dei famosi per i lettori di fanpage.it. In foto, credits, frezza la fata, ipa. Avenger deve lasciare l'isola dei famosi per i lettori di fanpage.it che hanno partecipato al nostro sondaggio. Il primo naufrago a lasciare l'Honduras sarebbe proprio la ex forno star, che quindi non ripeterà lo stesso percorso fatto da Mercedes sua figlia, nelle edizioni precedenti. È molto più forte Marco Ferri, il fashion blogger e figlio di Riccardo Ferri, ex calciatore dell'Inter e opinionista Mediaset. Stando al nostro sondaggio, il fashion blogger è salvo con solo il 33% delle preferenze mentre Eva Enger è stata scelta con il 67% delle preferenze. Sarà proprio lei a lasciare l'isola?. La seconda puntata dell'Isola dei Famosi. Questa sera andrà in onda la seconda puntata dell'Isola dei Famosi. Ci sarà l'occasione per snocciolare i temi più caldi nelle dinamiche avvenute sull'Isola dei Major e sull'Isola dei Peggior tra tutte l'abbandono definitivo di Chiaronasti che non è riuscita a rimanere sull'isola. Ci sarà anche la prima eliminazione tra i due in nomination, ovvero Marco Ferri e Avenger. Mentre sapremo di più sulle recenti liti, tra tutte quelle tra Nadia Rinaldi e Rosa Perrotta. Per ora, sembrano distinguersi Francesco Monte, a Maurice Perez tra gli uomini, Bianca Azzei e Paola Di Benedetto tra le donne. Chiara Nasti lascia l'isola. La web-influencer Chiara Nasti non ha resistito più di una settimana tra le privazioni dell'Isola dei Pegior, ha deciso quindi di lasciare il gioco e tornare in Italia. Già alla metà di questa settimana, aveva manifestato l'idea di voler abbandonare ma i suoi compagni naufraghi avevano cercato di convincerla e motivarla a restare. Troppo, però?. Ha deciso di mollare la presa e ritornare in Italia.